Per chiedere sostegno sono state anche le società sportive di base colpite duramente dalla crisi del coronavirus, manifestazione sotto il palazzo della regione per chiedere interventi strutturali per un settore che rischia di spegnersi negando il diritto allo sport per le fasce più deboli della società.